Entro il 2050, il numero di automobili nel mondo raddoppierà. Il doppio degli ingorghi. Il doppio delle emissioni nell'aria. Due volte meno paesaggi naturali. Nessuno è ancora riuscito a creare un trasporto in grado di risolvere questi problemi. Fino a quando Unitsky String Technology Sync. Una società di ingegneria internazionale, impegnata nella costruzione del trasporto ad alta velocità, urbano e merci, ha proposto il suo progetto. Si sta creando un nuovo tipo di trasporto che si muove sopra il suolo su rotaie di stringa ad alta resistenza. I cavi d'acciaio all'interno delle rotaie rendono il cavalcavia utilizzando la tecnologia Unitsky String Technologies, fino a tre volte più resistente dei ponti convenzionali, il movimento diventa fluido e sicuro. La costruzione richiede uno spazio quasi nullo sul terreno. I supporti per il trasporto di stringa possono essere eretti in qualsiasi parte del mondo, da un caldo deserto al permafrost. Il trasporto di stringa è dotato di motori elettrici, che riducono notevolmente le emissioni nocive nell'atmosfera. Per garantire l'alta qualità del trasporto, Unitsky String Technologies utilizza alcune delle più moderne tecnologie nella sua produzione. La piattaforma digitale 3D Experience e le apparecchiature americane AS che vengono utilizzate nella costruzione di aerei e razzi spaziali. Il creatore dell'innovativo sistema di trasporto, l'ingegnere Anatoly Junitsky, ha migliorato la tecnologia per oltre 40 anni. Ha scritto dozzine di articoli scientifici, ha ricevuto due borse di studio delle Nazioni Unite e il risultato di tutta l'attività scientifica è stato il lancio della produzione di trasporto di stringa nel 2016. Da allora, Junitsky String Technology Sync. È stata presentata in 19 mostre internazionali da Berlino a Singapore. I risultati del progetto sono discussi dai media mondiali, dalla CNN a TV Tokyo. I nuovi sviluppi USP vengono dimostrati ogni anno all'Ecoteclobar, un centro di collaudo in cui vengono testati 5 tipi di linee e 11 tipi del trasporto di stringa. Oggi il progetto si prepara ad entrare nel mercato mondiale. Negli Emirati Arabi Uniti, USKY Transport ha già avviato i lavori operativi, per promuovere e sviluppare il progetto di trasporto di stringa a Sharjah. Pertanto, viene implementato uno dei progetti infrastrutturali più ambiziosi, il cui punto di partenza sarà l'introduzione di Unitsky String Technologies in Medio Oriente. Oggi, grazie a finanziamenti pubblici, centinaia di migliaia di persone hanno investito nel progetto, per le quali Unitsky String Technologies è più di un semplice trasporto. Questo è un futuro sicuro, risultati reali e un'idea globale. Anche tu puoi Contribuire allo sviluppo del trasporto sostenibile e sicuro possiamo rendere il mondo un posto migliore insieme